Buongiorno, ciao a tutti, eccoci qua, pronta ad iniziare una nuova giornata? Sì, oggi vi proporrò qualcosa di davvero interessante però prima di iniziare a dirvi di cosa si tratta facciamo semplicemente un passo indietro a qualche giorno fa vi ricordate che cosa è successo qualche giorno fa? Siamo usciti da scuola e vi ho portati davanti a un edificio dicendovi di, di stare lì fuori buoni ad aspettarmi. Infatti, mentre voi mi aspettavate, io sono entrata dentro l'edificio. Eccolo qua, questo è l'interno dell'edificio. Che cos'è? Lo conoscete? Sì, è proprio una biblioteca pubblica. Perché si va nelle biblioteche pubbliche? Nelle biblioteche pubbliche si va per trovare dei testi che mh, ci servono per fare delle ricerche, per studiare e quindi... Bisogna anche stare tranquilli, non bisogna fare troppa confusione, non bisogna parlare a voce alta, per questo motivo vi ho chiesto di aspettarmi fuori perché come vedete ci sono persone qui che si muovono tutti in silenzio perché anche stanno studiando nella biblioteca pubblica si trovano anche dei libri di testo molto antichi libri di testo che a volte mh, è difficile trovare anche nelle librerie che frequentiamo di solito ben, quindi siccome io sto cercando proprio un testo molto particolare che magari eh, non è facilmente in commercio perché magari non lo pubblicano più sono venuta qui e vediamo un pochettino se riuscirò a trovarlo La bibliotecaria, cioè la signora che è addetta al, al, alla gestione di questo luogo Mi ha detto che il libro c'è e che lo posso trovare Mi ha dato delle indicazioni precise L'ho trovato? Sembra proprio di sì E vai! ce l'ho fatta, ho trovato il libro che mi occorre. Guardate la copertina, non è bellissima? Io adoro le copertine di pelle con questi intarsi in oro perché sono libri pregiati, libri che realmente hanno un certo valore e soltanto i veri amanti bibliofili possiedono dei libri con, rilegati in questa maniera, in questo modo elegante. Ma è un libro senza titolo. Ma è possibile che ci sia un libro senza titolo? No, è vero, non c'è. Infatti, ecco qui il titolo di questo libro, il corsivo italico. C'è un sottotitolo. Come nasce e come si sviluppa la calligrafia? Voi sapete, come vi ho sempre detto, che il titolo di un libro o di un racconto non è altro che eh, l'anticipazione in sintesi di quel, del contenuto del libro o del racconto cioè ci dice che cosa andremo a leggere de, nel, nelle pagine di quel libro o di quel racconto in questo caso che cosa leggeremo di che libro si tratta, di che cosa parla parla proprio di come è nata la scrittura che noi chiamiamo corsivo italico Mi aiutate quindi a fare un po' di ordine in tutte queste lettere? Eh? A fare un breve escursus storico sulla nascita dell'alfabeto e della scrittura calligrafica? Incontriamo una parola nuova qui che, che io ho detto, excursus excursus è una parola che deriva dal latino già voi vi siete imbattute diverse volte in questa uh, definizione deriva dal latino quando trovate qualche parola che non conoscete il significato e io vi indico di andarla a cercare sul dizionario vi capita spesso di trovare tra parentesi la, uh, la dicitura deriva dal latino perché? Perché la nostra lingua comunque è una lingua che si è trasformata dalla lingua antica parlata dalla popolazione italica che era appunto in latino. Ex cursus significa correre fuori, uscire fuori. Quindi adesso noi lasciamo per un momentino eh, l'aula anche se non fisicamente con il nostro pensiero con la nostra immaginazione e ci catapultiamo, facciamo proprio un bersalto, boom! all'indietro nel tempo, ma non il tempo di ieri, di oggi, ma un tempo lungo tanti e tanti secoli. Un secolo è formato da cento anni, quindi non sto dicendo io indietro di un secolo, cioè indietro di cento anni, ma dobbiamo fare uno sforzo di fantasia, di pensiero e andare indietro di circa 2000 anni e forse anche qualcosa in più o in meno Allora, ci siete? Siete andati indietro nel passato? Sì? E allora vediamo un pochettino però fermatevi un attimo riaprite gli occhi e rivediamo un pochettino che cosa intendiamo noi con la parola alfabeto Già lo sapete, l'avete studiato imparato l'anno scorso, che l'alfabeto non è altro che l'insieme di tutte le lettere, consonanti e vocali di una lingua. E sapete bene che il nostro alfabeto è composto di da, beh, 21 console, eh, lettere, 16 consonanti e 5 vocali. È vero? Ma a Cosa serve l'alfabeto in realtà? Che cos'è l'alfabeto? L'alfabeto non è altro che un sistema di scrittura, un modo di mm, fermare con dei segni i suoni che noi sentiamo perché come dicevano sempre i latini verba volant scripta manent le parole volano, vanno via, scompaiono, non esistono più Invece se noi quelle parole li fermiamo su un foglio di carta rimarranno per sempre, potranno essere da, lette da tutti. Ecco perché nasce la calligrafia, ecco perché nasce la scrittura per fermare i suoni. Infatti noi abbiamo un cane, è vero? Il cane ha una voce, emette dei suoni, sì, il suono che il cane emette BAU Che è la sua voce Noi che ascoltiamo la voce del cane Diciamo che abbiamo sentito che cosa? Un fonema Cioè l'emissione di un suono È vero? È prodotto da, da, da, dalla bocca magari Quindi un fonema Il cane fa BAU Chi è che lo sa che fa BAU? Va via la voce del cane e se io voglio che qualcuno legga con la voce del cane, che cosa devo fare? Devo rappresentarla attraverso un segno grafico, quindi un grafema. Come scriverò la voce del cane, BAU, con quale, eh, con quale lettera dell'alfabeto? B, A, U. Queste tre lettere lette insieme... Mi, eh, mi dicono, mi danno la parola BAU, quindi il suono della voce del cane. Allora, come abbiamo visto, se noi uniamo tutte le lettere dell le lettere dell'alfabeto, riusciamo ad esprimere compiutamente un pensiero, un'azione, tutto quello che ci passa, che, che vogliamo comunicare agli altri. C più I più A più O mi dà la parola ciao, è vero? Io posso dire ciao con la mano, ma se la devo scrivere e voglio che qualcuno legga la parola ciao, devo usare queste lettere C, I, A, O unite, scritte vicino. Quando quelle lettere sono scritte vicino io le pronuncio in un unico suono, in questo caso ciao, ok? Ma da dove nasce il nostro alfabeto? L'alfabeto che noi usiamo ci è stato tramandato dai latini. Sono stati i latini, cioè i nostri antenati, a, eh, a inventare l'alfabeto che ancora oggi eh, utilizziamo. Per questo lo chiamiamo alfabeto latino. Che cos'è l'alfabeto latino? È un sistema di scrittura cioè è, da che cosa? È formato da un insieme di grafemi, cioè di segni grafici, che viene usato oggi come oggi non soltanto da noi, ma eh, nel resto del mondo, soprattutto lo usano i francesi, gli spagnoli, gli inglesi, non la scrittura. Eh. Sto parlando di alfabeto, quindi l'alfabeto che noi usiamo viene usato in, grande, in molte parti del mondo addirittura anche leggevo anche in Vietnam eh, ultimamente cioè ne, intorno al 1900 questo alfabeto è stato adottato anche da altri popoli andiamo a vedere da vicino l'alfabeto latino guardate questa tavoletta in alto voi vedete che ci sono le lettere stampato maiuscolo che conoscete, che, che avete già imparato l'anno scorso, è vero? se non addirittura la scuola dell'infanzia adesso osservate eh, le altre sotto il primo rigo e il secondo eh, rigo il primo rigo praticamente noi che cosa abbiamo? abbiamo dei segni che sono quasi delle linee mh, nette, precise sembrano quasi dei, delle linee geometriche, non è vero? questa era eh, il, la scrittura latina antica con il tempo questa scrittura si modifica e si arrotonda, ma eh, ancora non è molto eh, vicina al nostro corsivo, a quello che usiamo noi oggi, Quindi, però viene chiamata corsiva nuova. Oggi noi eh, nel mondo praticamente abbiamo tre alfabeti molto importanti. Il primo chiaramente è il latino, Va bene, che come ho detto viene usato in moltissime parti del mondo, quindi l'alfabeto latino. Poi c'è l'alfabeto greco, che è molto più antico dell'alfabeto latino, eh, che viene usato però esclusivamente in Grecia. All'alfabeto greco si ispira l'alfabeto cirillico. Vedete che sono simili quei due alfabeti sotto, cirillico e greco? Mm? Sono... Molto simili Dove si usa l'alfabeto cirillico? L'alfabeto cirillico si usa in, tutte le paro in tutti i paesi dell'est europeo eh, Polonia, Russia, Ucraina, anche la Turchia ok? Sono tutti i paesi ad est dell'Europa Che usano questo tipo di alfabeto Ma eh, tornando al nostro alfabeto invece ci viene la curiosità, voi ce l'avete? Io sì. Come scri scriveva? Come scrivevano i latini? In origine l'alfabeto latino veniva scritto solo in lettere maiuscole che erano chiamate la corsi capitale corsiva latina oppure anche maiuscola corsiva. Questa è la forma di scrittura a mano usata per scrivere lettere, per tenere i conti, per insegnare l'alfabeto latino agli scolari romani e per impartire i comandi da parte degli imperatori. Vedete sulla destra c'è un'immagine, c'è un disegno che rappresenta un, un uomo, un signore, molto probabilmente il maestro, che ha davanti a lui degli alunni, dei bambini. Quindi sono in una, siamo in una scuola romana. I bambini leggevano e scrivevano o su rotoli di carta o su tavolette di argilla. Ma per scrivere sulle tavolette di argilla usavano un punteruolo. Ecco perché la corsiva latina era scritta in maiuscola ed era rappresentata con linee eh, geometriche. Ma era, non era realmente comunque una lingua molto facile da leggere, dava parecchi problemi, tanti che addirittura erano gli stessi latini a rimanere perplessi. Questa è una tavoletta scritta con il maiuscolo latino o corsivo latino. Guardate attentamente, riuscite a individuare qualche parola, qualche lettera? Mm, forse qualcuna, ma non siamo nemmeno sicure se quella come la leggiamo noi sia esatta. Ma vi assicuro che anche loro avevano molte difficoltà a leggerla, avevano tante difficoltà che addirittura Plauto, un, un grande scrittore di quel periodo, eh, commediografo, la, eh, gli dedica una, una piccola particina diciamo eh, te, in una rappresentazione teatrale in una commedia teatrale eh, Leggiamolo un poco i protagonisti sono Calidoro e Pseudolo Calidoro le tavolette, eccole qua fatti dire da loro che peni che dolore mi stanno consumando Pseudolo che sarà l'amico come desideri ma scusa che cos'è? Che cosa? Queste lettere, mi sa che vogliono far figli, l'una salta, salta addosso all'altra Eh già, tu scherzi come al solito Per polluce, credo che solo la Sibilla possa leggere qui, nessun altro può riuscirci Perché sei così ingiusta e crudele verso i graziosi segni che una mano graziosa ha tracciato su queste graziose tavolette? Per Ercole le galline hanno forse le mani, infatti certamente una gallina scrisse queste lettere. Quindi come vedete realmente se la guardate bene, quelle sono lettere che noi definiremmo quasi scritte a zampe di gallina. Molto molto difficile da, eh, da leggere, da interpretare. Per questo motivo allora che cosa accade? che gli uomini cominciano a cercare di trovare una scrittura che sia molto più facilmente leggibile e interpretabile. Nasce così la corsiva minuscola, che è una scrittura molto più rapida, più, eh, che si, con cui si può facilmente scrivere con la penna e mh, dove le lettere iniziano ad essere più arrotondate come vi ho fatto vedere prima in quella tavoletta. Da questa scrittura seguono poi Altre, eh, altri tipi di scrittura, cioè nasce la eh, scrittura carolingia minuscola. La carolingia minuscola viene inventata da Alcuino di York, un grande studioso, um, umanista, pro, maestro, sé, docente anche lui, che mh, con il suo lavoro riuscì a portare alla rinascita della cultura in Europa. Perché la rinascita? Perché dovete sapere che per lunghissimi anni, in Italia né, ma anche in tutta l'Europa, eh, la cultura, eh, l'uomo preso da, dalle guerre per, eh, di, di prepotenza per invadere gli altri territori, praticamente trascura, abbandona eh, la, la, la scuola. E eh, gli uomini, Quindi la popolazione è molto ignorante, non istruita Quelli che studiano sono davvero pochissimi Si possono addirittura contare sulla punta delle dita in un grande impero così vasto eh, Allora per ovviare a tutta questa ignoranza, a tutto questo analfabetismo l'imperatore Carlo Magno che governava su grandissima parte dei, dei territori europei chiama ad insegnare nella sua eh, scuola, nelle scuole che lui aveva istituito nel suo regno eh, chi? Proprio al quino di York il quale cerca proprio di eh, realizzare una scrittura che sia molto uh, più leggibile e molto più facile da scrivere. Nasce così appunto la scrittura carolingia minuscola che si diffonde ben presto in tutta l'Europa. Ed ecco qui un, un esempio di cosa. Osservate attentamente questa, questa pagina, vedete come le lettere diventano molto più uh, nitide, molto più facile, molto più pulite. Qui addirittura noi possiamo anche insegnare a, a iniziare a leggere, disegnare, mh, non so, uh, vabbè, fine, peccato, nos custodire, eccetera, eccetera, perché comunque è scritto in latino. Aia, sono caduta di nuovo vi intenta qui a guardare quelle lettere, a cercare di capire che cosa c'era scritto, sono scivolata. Non ridete, Emilia, non mi mettere anche questa volta in un fumetto, d'accordo? Con, eh, con il carolingio minuscolo, praticamente, per la prima volta, vengono usate insieme sia lettere maiuscole che lettere minuscole in un testo. Tradizionalmente, molte lettere importanti, quali quelle all'inizio delle fasi, delle frasi o i nomi propri erano più grandi delle altre. Venivano inserite con scritture differenti, vedete? Come all'inizio di ogni rigo di... ci stanno queste lettere grandi? Attualmente noi in molte lingue usano lo il, eh, il minuscolo e il maiuscolo però non rispettano tutte le stesse regole ad esempio noi in Italia, in Francia usiamo il, lo il maiuscolo per eh, scrivere l'iniziale di tutti i nomi propri è vero? in Germania invece guardo un po' scrivono il maiuscolo per, eh, in come inizio di tutti i sostantivi cioè di tutti i nomi ma come nasce, come si arriva al corsivo aldino o italico? Per arrivare al corsivo aldino o italico eh, dobbiamo comunque rimanere sempre sul, su questo eh, tipo di scrittura che era il Carolingio, eh, il corsivo carolingio, d'accordo? però oh, non ancora, come avete visto, era leggibile per tutti, specialmente per chi non sapeva ancora scrivere, non riusciva neanche a leggere bene. E allora si sente l'esigenza di affinare ancora meglio, di perfezionare ancora meglio quella scrittura. E a dettare legge di stile, eh, ancora una volta, è l'Italia, perché dovete sapere che per secoli la cultura italiana, noi italiani, abbiamo esportato, siamo stati maestri della cultura, noi abbiamo esportato la cultura in tutti i paesi europei, noi italiani abbiamo insegnato agli altri paesi europei non soltanto a dipingere, a scolpire, l'architettura e via dicendo, ma anche come si scrive. Quindi, nelle, nelle, intorno al 1400 a Bologna un certo Francesco Griffo, conosciuto come Francesco da Bologna realizza un carattere ispirato a un corsivo di un altro uh, italiano che aveva eh, comunque sviluppato il corsivo Carolingio molti anni prima, un certo Poggio Bracciolini. Ma queste sono notizie, nozioni un poco complicate per voi, su cui io non mi voglio soffermare. Quello che voglio eh, che voi però eh, su, mh, imparaste, conoscesse, rifletteste è il fatto che. La cultura non nasce così e si ferma. La cultura, come anche la scrittura, è sempre in evoluzione. La lingua italiana ancora adesso è una lingua viva. Ogni giorno nascono sempre parole nuove. Quando l'uomo non riuscirà più a produrre niente di nuovo nel campo del sapere e della cultura, allora potremmo dire che il pensiero è definitivamente morto. Andando avanti nel nostro escursus storico eh, incontriamo Aldo Manuzio. Aldo Manuzio era un tipografo genovese che ebbe l'idea di utilizzare il corsivo inventato dal Francesco di Bologna eh, per stampare nella sua tipografia le lettere di Santa Caterina da Siena. Santa Caterina da Siena è eh, infatti eh, considerata la protettrice delle lettere perché eh, quindi questo sistema di scrittura corsivo si chiama Italico proprio perché nasce in Italia si chiama anche Aldino perché è stato stampato per la prima volta da Aldo Manuzio ma gli amanti del bello scrivere vi assicuro che c'è una vera e propria scuola di scrittura lo chiamano cancelleresca quindi non corsivo italico non corsivo aldino ma cancelleresca e la cancelleresca cioè questo bellissimo stile di scrittura che io eh, vorrei farvi provare a sperimentare l'anno prossimo se ci riesco voglio farvi scrivere con i pennini è quella che vedete in questa immagine Guardatelo attentamente, questo signore che cosa ha in mano? <coughs> Una piccola forbicina. A che gli serve questa forbicina? A tagliare la carta? Assolutamente. Lui con la punta di questa forbicina, intingendola nell'inchiostro rosso, ha scritto questa frase Guardate com'è bella la, la calligrafia eh? È qualcosa veramente è arte Questa è arte allo stato puro Leggiamola Se non riuscite a leggerla voi la leggo io La calligrafia come l'arte della spada Nasce dall'armonia tra la forza del polso e sentimento del cuore Ecco Fermiamoci un attimo su queste parole. Nasce dalla forza del polso, perché per scrivere in corsivo è necessario che la nostra mano eserciti un determinato movimento fatto anche di forza, cioè un movimento di rotazione del polso, perché il corsivo, oltre ad avere quindi queste lettere tutte arrotondate, esige che si scrivi sempre in continuazione senza staccare mai la mano dal foglio quando si uniscono tra di loro le lettere quindi per fare una cosa del genere ci vuole non soltanto la forza fisica e il controllo della mano, che voi adesso cominciate ad avere grazie a tutte le esercitazioni che avete fatto in questo anno e mezzo di scuola quando avete scritto e stampato un minuscolo, ma esige anche il sentimento del cuore, cioè bisogna davvero amare. La scrittura in corsivo Perché se non si ama la scrittura in corsivo Noi non riusciremo nemmeno a scrivere bene Le parole risulteranno eh, quasi illegibili Altro che zampe di gallina dei romani Quindi per scrivere in corsivo Che cosa dovrete utilizzare voi? La forza della mano Il controllo del polso Quindi della motricità fine La rotazione del polso ma anche il sentimento. Che cosa vuol dire utilizzare anche il sentimento? Significa che se io non me la sento, se il cuore, e la testa mi dice che eh, non sono ancora pronta per utilizzare questo tipo di scrittura, io non vi obbligherò, non vi costringerò a farlo. Per la scrittura, come l'apprendimento, come tutti gli apprendimenti, deve essere un piacere. Dovete fare le cose perché vi piacciono, perché amate farli, non perché vi vengono imposti come la medicina. D'accordo? Allora, oggi più che mai il corsivo è vivo. Infatti il corsivo conquista talmente tanto i popoli che viene usato non soltanto in Europa ma anche in moltissime altre parti del mondo, leggevo che addirittura eh, adesso l'alfabeto eh, italico viene usato anche in Vietnam, quindi penso che useranno anche il nostro corsivo, eh, però nei paesi anglosassoni, quali sono i paesi anglosassoni? Quei paesi in cui si parla inglese, in questo caso la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, hanno una vera venerazione per la cultura italiana. Anzi, gli inglesi gli americani si può dire che amano la nostra cultura più di quanto l'amiamo noi, e l'amano al punto tale che addirittura nelle, in molte università americane si, sta tornando, si è tornati a studiare pure il latino. Eh, per onorare la scrittura italica, per onorare eh, il, lo stile italico, eh, il popolo anglofono, anglosassone, ha chiamato il nostro corsivo, corsivo italico e eh, lo amano talmente tanto che gli sviluppatori informatici addirittura l'hanno messo pure eh, come segno grafico sul computer, infatti se io voglio usare il corsivo in uno scritto uh, su internet con Word oppure in una email o in un articolo di giornale, comunque sempre eh, qualcosa che viene pubblicata poi su internet, sul web, io, uh, i programmi, gli sviluppatori hanno inserito un tasto che eh, si chiama proprio I. Nei programmi di scrittura, voi questa I la trovate, guardate attentamente tra la B. È la U, la B indica che quello che il computer deve scrivere, lo deve scrivere in grassetto, cioè molto in un carattere molto spesso, mentre la U con la linea sotto significa che le parole devono essere scritte eh, sottolineate. Quella I, il computer, eh, la legge come corsivo, e allora tutte le parole che seguono dopo che io ho cliccato su quella I sono scritte tutte in corsivo italico come questo breve testo che adesso stiamo, stiamo leggendo che voi state vedendo qui sullo schermo ma come fa il computer a sapere che quella I è un segno che rappresenta che la scrittura deve essere scritta in corsivo italico? semplicemente con il linguaggio HTML Cos'è il linguaggio HTML? È quel famoso coding che io vi ho fatto vedere quando voi andate a lavorare su code.org a far muovere i pupazzetti e eh, vi faccio cliccare sulla finestra mostra codice. Ecco, quel codice è un linguaggio, è un vero e proprio ling linguaggio informatico che si chiama HTML. Come si rappresenta nel linguaggio informatico il, eh, il segno del corsivo? Come fa il computer a capire che deve scrivere in corsivo? Si usa un tag, ok? Il tag è un pezzo di scrittura del codice che in questo caso è formato da il segno di minuscolo seguito dalla lettera I e chiuso dal segno maiuscolo, sì esatto, due simboli matematici, maiuscolo e minuscolo, che racchiudono all'interno non un numero, in questo caso, ma una lettera, la lettera I. Il computer, quando si trova a leggere questo tag, capisce che tutte le parole che seguono devono essere scritte tutte in corsivo italico, che chiaramente però non è mai come il corsivo che andremo a scrivere noi. Guardate attentamente le lettere in corsivo maiuscolo e minuscolo. Lo vedete come sono tutte belle arrotondate, tonde tonde? Mm? Non soltanto sono tonde tonde, ma quando poi andremo a scrivere le parole non potremo più scriverle separate come li vedete in questa tabella ma per scrivere le parole il tratto deve essere continuo le lettere devono un essere unite tra di loro e dobbiamo unirle molto bene perché l'errore più comune che fanno gli scolari, gli alunni è quello ad esempio di confondere la A con la O ma poi lo scopriremo più avanti perché la A ha un braccino quasi che, saluto, che, che va verso il basso, invece la O ha un braccino che sale verso l'alto come se stesse salutando. Ma eh, questi sono uno dei tanti particolari della scrittura in corsivo mh, minuscolo, ok? Eh, adesso io spero tanto che questa piccola premessa questo piccolo escurso storico sulla nascita del corsivo vi sia piaciuto e vi, eh, vi abbia appassionato voglio chiudere la lezione eh, questa premessa, questa presentazione con una bellissima frase scritta da un certo Voltaire guardate lui come scriveva in corsivo con il pennino con la Piuma d'oca addirittura perché nel Settecento si usava la piuma d'oca intinta nell'inchiostro per scrivere. Voltaire fu uno dei più grandi mh, studiosi del Settecento, una mente veramente eh, immensa. Un filosofo, uno scrittore, un poeta eh, ed è molto seguito, molto apprezzato per il suo pensiero, per quello che scriveva. Realmente è un grande che appartiene alla cultura però francese e non italiana. Voltaire diceva che la scrittura è la pittura della voce. Quindi, quando andiamo ad usare il corsivo sul quaderno, dobbiamo cercare di pitturare le parole, ok? Dare eh, una pittura proprio alla voce, quindi non scrivere in modo raffazzonato a zampe di gallina come scrivevano i latini nelle loro tavolette, ma controllando benissimo il movimento della mano. Detto questo possiamo iniziare a provare a scrivere anche noi in corsivo. Quindi, quaderno davanti e iniziamo la nostra attività questa mattina. Spero di non avervi annoiato, ma di avervi interessato e magari vi invito a rivedere questo video per fermare meglio alcuni eh, pensieri, alcuni eh, concetti che io vi ho detto. Ciao, ciao!